dal comune di Mercato San Severino, ci troviamo nella sala del Convalone con l'assessore alle politiche sociali Giuseppe Albano per una cerimonia al merito. Assessore, eh, perché di questa cerimonia al merito e qual è la connessione con le politiche sociali? Eh, salve a tutti, eh, oggi daremo un riconoscimento a quattro nostri concittadini eh, che sono stati eh, insigniti della stella a merito al lavoro da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro. Eh, è giusto eh, dare un riconoscimento a questi nostri concittadini in quanto devono sapere che il Comune e dalla loro parte e quindi diciamo, è vicino ai cittadini di mercato San Severino. Lavoro e politiche sociali stanno strettamente collegati in quanto con le politiche attraverso il lavoro chi si trova in difficoltà può superare degli scogli che attualmente purtroppo nella nostra comunità non sono ancora superati quindi l'amministrazione trova a lavorare a stretto giro su questa tematica. Allora, sempre eh, dalla sala del Convalone di Mercato San Severino abbiamo l'assessore amoroso alle attività produttive per la cerimonia al merito. Assessore, come mai questa cerimonia al merito? Sì, buonasera a tutti. Noi abbiamo, come in qualità di amministrazione comunale, siamo onorati di assegnare e conferire altrettanto noi delle pergamene di riconoscimento a questi lavoratori che si sono contraddistinti per aver diffuso, per aver, per aver comunque programmato, progettato delle tecniche e metodi di lavorazione, per aver contribuito a diffondere nelle nuove generazioni l'importanza del lavoro e siamo onorati appunto di, eh, di celebrare questo tipo di manifestazione oggi mh, in modo particolare il lavoro e la sua tutela sono temi essenziali e fondamentali che un'amministrazione comunale deve assolutamente valorizzare, deve assolutamente studiare deve approfondire e deve soprattutto cercare di diffondere nei giovani l'importanza che ha soprattutto in questo momento in questo particolare momento storico è il, nostro, è il motivo di questa celebrazione è proprio questa, far capire ai giovani che il lavoro non, è, non deve essere inteso soltanto come un dovere, ma deve essere inteso proprio come un'autorealizzazione una, un personale che, che consenta di far emergere le capacità, che consenta di non soltanto di vivere, perché oggi il lavoro viene inteso soltanto come vita, ma come possibilità di manifestare le proprie competenze, le proprie capacità con le proprie qualifiche ovviamente e noi siamo appunto eh, onorati di fare questo. Grazie. Buonasera, siamo qui al Comune di Mercato San Severino in quanto la Federazione dei Maestri eh, del Lavoro d'Italia ha conferito eh, delle onorificenze. quindi c'è cioè, il Presidente della Repubblica. Presentiamo il signor Giovanni Landi, vuole dire qualcosa in merito a questo? E un riconoscimento alla carriera lavorativa. Posso dire che è un merito importantissimo per quanto riguarda la nostra comunità. La fortuna è stata quella di, di stare in un'azienda molto importante per il Mezzogiorno d'Italia e questo è quello che posso dire. Sono dei riconoscimenti importanti, dei valori importanti della vita. È stato tutto qua praticamente. Quindi il sud Italia non è solo diciamo, diciamo la pecca del, del, dell'Italia, ma possiamo dire che ci sono maestranze che devono essere rivalutate e anche possono essere da traino per tanti giovani. Certo, io credo che... E anche il sud Italia ha una forza lavoro importantissima se vediamo che al nord i migliori posti di comando sono tutti i comuni del sud il sud ci sono delle competenze delle importanti da mettere sul territorio è un momento un po' così per il lavoro però basta trovare delle aziende come dicevo prima con la nostra azienda è stata un'azienda importantissima ci sono stati momenti di difficoltà però abbiamo fatto sempre corpo unico con l'azienda e tutto questo poi ci ha portato a questo riconoscimento importante per la nostra carriera quanti anni di lavoro? Io ne ho fatto 42, 42 e qualche mese, pure gli, pure gli amici che qualcuno già, come me, qualcun altro deve ancora aspettare qualche, qualche tempo per andare in mezzo, Ma diciamo che siamo alla fine della, anche per loro della vita lavorativa. Per quanto riguarda la... La provincia di Salerno, giusto? Quindi il signor Consale vuole esprimere qualcosa in merito a queste onorificenze? Sì, eh, diciamo è un momento particolare, un momento bello diciamo, che si vive nei, nei vari territori perché i sindaci dei vari comuni che hanno diciamo, dei maestri insigniti eh, danno un'ulteriore onorificenza. Poi ai loro, ai loro diciamo, concittadini per consolidare l'opera che hanno svolto all'interno diciamo, delle varie aziende, sia per il beneficio del territorio che delle famiglie, di tutto quanto viene, viene poi eh, conglobato nell'insieme della parola del lavoro, perché poi in buona sostanza la stella al merito del lavoro non è altro che un riconoscimento al merito del lavoro di, di tutti diciamo, quei lavoratori che si sono distinti per perizia e laborazione buona condotta morale che abbiano avuto, diciamo, eh, hanno contribuito al, eh, diciamo, a, a portare avanti le aziende, hanno trasmesso diciamo, eh, ai giovani il, il, i mestieri e per, anche per il beneficio del territorio e dell'intera. La federazione diciamo, nazionale poi racchiude un po' tutto questa questa è unione di tutto il territorio e non soltanto eh, la federazione nazionale, la federazione internazionale perché noi teniamo anche le sete in Germania, in Svizzera e in Inghilterra eh, dove i lavoratività, lavorativi, in Belgio anche, dove i lavoratori italiani hanno svolto la loro opera e hanno avuto riconoscimenti uguali a quelli che vengono conferiti diciamo, ogni anno dal Presidente della Repubblica ai maestri lavoratori italiani che si sono distinti per questi meriti. Questo è la, diciamo, il valore della stella al merito, diciamo, il riconoscimento che, che viene dato, è un riconoscimento mh, eh, diciamo, non, non un fatto formale, un fatto tangibile, un fatto che viene eh, consolidato da, da documentazione, nelle quali si attesta realmente l'opera svolta eh, da, dai lavoratori, per cui eh, non tutti quanti, non facilmente, dice che sono, a volte c'è questa domanda, chi sono i maestri, che cos'è il maestro dell'opera? Eh, si vede questa stella puntata sul petto, però il significato vero, il significato profondo, non tutti chiaramente riescono eh, a concepire però diciamo, è una cosa eh, fatta bene un riconoscimento che eh, oggi si va un po' Eh, sottovalutante questi valori, anche perché la questione del lavoro oggi è una questione molto importante, molto, molto preminente e che di lavoro ce n'è poco, per cui mh, parlare oggi, avere riconoscimento al merito del lavoro sembra una cosa, però è un'importanza fondamentale perché il lavoro cambia nella vita, il lavoro, prima c'era un lavoro manuale, oggi c'è un lavoro tecnico, un lavoro, un lavoro più sviluppato. per cui sempre il lavoro e eh. pertanto io penso che il Presidente della Repubblica e lo Stato italiano abbia sempre a portare avanti questo riconoscimento a chi si distingue nel merito del lavoro. Grazie signor Consorzio. ...il massissimo valore di lavoratori che con il loro impegno hanno contribuito a, a trasmettere alle, loro, alle, alle nuove generazioni il proprio patrimonio di professionalità perderebbe il suo senso se diciamo, questa pergamena così bella che tutti abbiamo ricevuto la teniamo a casa nel salotto buono e non la facciamo vivere, non la portiamo diciamo, in mezzo alla gente, alla società, non ci occupiamo del volontariato, non diamo una mano a chi, eh, chi possiamo dare nell'ambito sociale. L'amministrazione e l'assessore e tutti presenti. Voglio, essere, voglio dire una cosa semplicissima, uno sprono per i giovani. Badate bene che se c'è passione e c'è volontà si collaborerà anche al Sud, non è vero che al Sud non c'è il lavoro, o il lavoro non c'è, non è vero che al Sud non ci sono le competenze, che se guardiamo allora i posti di Comani sono tutti migliorati, questo dovrebbe essere uno sprono per noi del Sud. Grazie Di tutto questo c'è la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro d'Italia, questa federazione che era racchiuta, diciamo. Voro Antonio Corbisiero, quale segno di riconoscenza per la meritoria pluridecennale attività e fedeltà al lavoro? Applausi. Francesca Antonio Silvito. Damiano, Giovanni Landi, questo non lo vedo, ci vediamo 10 volte al giorno. a tutti. La federazione... La federazione dei maestri del lavoro della consolata di Salerno consegna al comune di Boccato San al sindaco per voi questo. Grazie. Grazie.